Buongiorno a tutti e benvenuti a questo primo dei due approfondimenti che gli organizzatori di Moodle Mood Italia 2020 mi hanno chiesto di realizzare. Ovviamente quest'anno l'evento è totalmente online e, eh, e quindi alcuni di voi avranno seguito un mio intervento in streaming in diretta che pone un po' le diciamo le questioni generali, dà un po' di introduzione e lancia degli spunti di riflessione e poi appunto abbiamo pensato di realizzare ehm, due approfondimenti sui temi principali, cioè i due punti di vista principali con cui si possono considerare i temi di cui io normalmente mi occupo. Dopo c'è una slide che questa cosa la spiega bene. Il titolo, come vedete, è come proteggo le mie lezioni e i miei materiali ora che è tutto online, perché il presupposto eh, logico eh, e storico è quello: cioè, diciamo, è il passaggio a una didattica sempre più online, sempre più a distanza, sempre più attraverso la tecnologia e la rete, eh, anche appunto in, in, in virtù e per causa di una, di una forzatura che è stata quella della pandemia di quest'anno. E quindi appunto i, i, coloro che si occupano di didattica, gli insegnanti, i docenti, i formatori, eh, si, hanno iniziato a scontrarsi con alcuni problemi relativi da un lato alla tutela delle proprie creazioni, dei propri materiali, che è l'argomento di oggi, dall'altro ehm, ai limiti e le regole per, per il riutilizzo dei contenuti creati da altri soggetti prima di loro. Oggi appunto ci occupiamo della, della tutela di de, de questo aspetto eh, vi accompagnerò per circa un'ora nei principi giuridici che eh, entrano in gioco. Cercherò di essere il più concreto possibile facendo eh, diciamo, esempi legati all'attività didattica. Io stesso sono un insegnante, insegno in università, in corsi di formazione, master e via dicendo, quindi ho un po' idea di quali siano le, le, le problematiche. Qui trovate i miei riferimenti, ehm, più che altro, ecco, il ehm, sito web, il sito del mio studio, i due loghi che vedete in alto, Copyright Italia è un progetto di divulgazione su questi argomenti che io curo da un po' di anni e Ray, là in alto a destra, invece è lo studio legale, diciamo l'attività di, di, di, di, più strettamente avvocatesca di consulenza legale che, che io e altri colleghi gestiamo. Ma, come vedete qua c'è anche un blog e c'è un profilo Slideshare che vi invito a visitare perché oltre a trovare queste slide ehm, troverete più di 150 mie presentazioni eh, di questi anni, sono degli anni da, cui, da quando ho iniziato a fare questo mestiere a oggi e quindi potete andare lì a pescare qualche presentazione che vi fornisce degli elementi in più ovviamente oggi in un'ora non riusciamo a dire tutto quello che ci sarebbe da dire ehm, e quindi quella è una buona fonte di, di, di, di approvvigionamento di informazioni, le slide. E poi per ogni slide più o meno dovreste trovare anche sul mio canale YouTube, che qua non ho messo ma lo trovate facilmente, anche la video lezione. Quindi tutti i miei materiali sono liberamente eh, scaricabili e riutilizzabili perché io sono un, un, un fedele utilizzatore delle licenze Creative Commons, cosa che vi spiegherò meglio più avanti. E trovate anche eh, i miei canali social, nel senso che mi trovate anche in, in, in queste tre principali sedi, in realtà ho anche, anche Instagram, ma lo uso più che altro per questioni private, su Facebook idem, su Facebook mi trovate sia nel profilo privato che però vi invito a non seguire, vi invito a seguire la pagina pubblica che è quella che vedete indicata, simone.liprandi.page, dove passano invece le cose interessanti relative alla mia attività, e poi c'è Twitter, e poi c'è LinkedIn per i contatti appunto, professionali. Come vi dicevo, io produco contenuti, oltre ai video, le video lezioni e le slide ci sono anche i miei libri. Quello che vi eh, può eh, meglio interessare, meglio eh, andare a stimolare eh, curiosità, vista l'attività di cui occupate, è questo: Didattica 2.0. Io non, non sono l'autore, ma sono l'autore solo di uno dei capitoli. L'autore Alberto, cioè il curatore dell'opera che, che ha concepito l'opera è Alberto Panzarasa che è un dirigente scolastico che ha, come dire, si è distinto, le sue scuole si sono distinte per progetti di innovazione eh, didattica interessanti e vedete lo, il sottotitolo Scenario di didattica digitale condivisa e trovate appunto il capitolo 5 da me curato, da me scritto, eh, intitolato Il diritto d'autore e le licenze open e l'attività didattica credo che eh, questo sia a tutti gli effetti la, diciamo, la dispensa di questi nostri due approfondimenti, cioè le cose che io vi dico, eh, se le volete in forma testuale non in forma video, le trovate facilmente all'interno di, di, di queste 15 paginette del, del capitolo 5 del libro che appunto si, trova anche, eh, si può scaricare liberamente online dal, dal link che vi ho messo. Eh, ecco quello che vi dicevo prima, la materia eh, di cui ci occupiamo in questi due approfondimenti si può eh, analizzare, si può studiare, no? questa è già mostrata nel, nel, nel, nel, nel seminario, quello in streaming quello introduttivo, no? da questi due punti di vista. E, ehm, oggi ci concentriamo sul lato arancione, cioè cercare di capire cosa eh, si può fare, cosa può fare un creatore, un autore, un titolare dei diritti per tutelare al meglio le sue opere. Nell'altro nell approfondimento, nell'altro video, invece, guarderemo il, il, il, il rovescio della medaglia, cioè l'altro lato della medaglia, cioè il punto di vista dell'utilizzatore: quali sono i margini d'azione, lo spazio di azione che abbiamo quando andiamo a utilizzare opere di altri. Ma, lo sottolineo molto, eh, come dire, eh, con fervore e, e, e, e, e, e, e, e vigore, bisogna avere entrambi i punti di vista, cioè non bisogna essere, cadere nell'ingenuità eh, di, di, di credere di stare solo da una parte, ecco, nel senso quasi mai siamo solo creatori e partiamo, partiamo da qualcosa di totalmente, di una, da, una tavola, da una tavola rasa, da, da un, un foglio bianco senza prendere spunto e senza rielaborare qualcosa di altri, quindi difficilmente siamo solo nel lato arancione e la stessa cosa quando siamo nel lato blu difficilmente eh, non, non aggiungiamo qualcosa di nostro e quindi non abbiamo una componente creativa aggiuntiva anche quando diffondiamo e rielaboriamo le cose di altri. Okay? Quindi vi invito a guardare entrambi i, eh, gli approfondimenti per avere una visione completa. Iniziamo allora da questo, da questo eh, primo articolo perché la legge sul diritto d'autore è eh, quella che vedete lì che ci accompagnerà più o meno per tutto il seminario, per tutto il webinar e ehm, Vedete, la, la legge è una legge del 1941, non so se avete dimestichezza con i testi di legge però le, le leggi si individuano per l'anno di approvazione e un numero diciamo progressivo, numero di protocollo in cui la legge è stata registrata. Quindi noi abbiamo questa 633 del 1941. Non vi deve scandalizzare, la legge è stata eh, più volte modificata, quindi non è una legge del 1941, è rimasta uguale a se stessa è una legge però concepita in quegli anni quindi ha subito poi, ha dovuto subire varie, ehm, vari aggiornamenti, vari adattamenti per tornare a essere qualcosa di un po' più eh, attuale, moderno. Siamo ancora in una fase di modifica perché a, fra qualche mese, nei primi mesi del, del, del 2021 ci dovrà essere la, la, la, come si dice, la, la Legge di recepimento, il decreto di recepimento della nuova direttiva europea, che va a toccare appunto alcuni diritti legati al mondo digitale, non riusciamo a parlarne così nel dettaglio, però era giusto per darvi il contesto storico. In questa legge troviamo alcuni articoli che ci rispondono alle principali domande che voi vi starete ponendo. La prima, cioè, capiamo bene di cosa si occupa il diritto d'autore, cioè qual è il, il seminato in cui ci muoviamo sostanzialmente, perché già a togliere la confusione, già a sgombrare il campo da confusione tra non so, diritto d'autore e brevetto, diritto d'autore marchi, diritto d'autore privacy, inizia a, a, a in, diciamo, introdurci sulla, sulla strada corretta. L'articolo 1, mi sembra molto chiaro, dice che sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per l'elaboratore come opere letterarie, nonché le banche didattiche per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. Ehm, ci sta dicendo, sostanzialmente, vedete, ha già definito qual è il campo d'azione di del diritto d'autore, perché parla di opere dell'ingegno che è un po' l'oggetto della tutela del diritto d'autore, non si occupa di invenzioni, non si occupa di marchi, di loghi, non si occupa di dati personali, si occupa di opere creative, di opere dell'ingegno umano, quindi opere della creatività umana. Di carattere creativo aggiunge, e l'ho messo in rosso volutamente perché il carattere creativo è il requisito fondante che fa scattare la tutela, cioè senza carattere creativo non abbiamo diritto d'autore sostanzialmente, non abbiamo tutela lo vedremo più volte no? in una serie di esempi in cui, il, eh, eh, in cui emerge come appunto l'analisi principale e preliminare che ogni giurista deve fare per capire se c'è una tutela è andare a cercare a individuare la presenza di questo carattere creativo, cioè se c'è stato un, un apporto creativo da parte dell'autore e non semplicemente la riproduzione di qualcosa che era già noto e già utilizzato e già creato da altri. E vedete ci sono alcuni campi della creatività, i principali campi della creatività umana, letteratura, musica, arte figurativa, architettura, teatro e cinematografia, qualunque ne sia il modo la forma d'espressione, quindi insomma lascia un campo abbastanza aperto anche alla eh, alle evoluzioni che poi la tecnologia porta nella, eh, eh, in come queste forme di creatività si manifestano. Okay? Aggiunge poi questo secondo paragrafo: vedete, sono altresì protetti i programmi per l'elaboratore come opere letterarie, nonché le banche di dati, che per la scelta o disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. Questo secondo paragrafo, ovviamente, no, come già potete intuire, non è del 1941, è eh, stato aggiunto successivamente negli anni '90 su spinta, eh, su invito, possiamo dire, di due direttive europee che avevano previsto la tutela del software e la tutela delle banche di dati con diritto d'autore. Vi faccio notare una eh, particolarità che faccio notare sempre nei miei corsi, quella ehm, similitudine, equiparazione tra programmi per elaboratore, cioè software, e opera letteraria. Sicuramente chi si occupa di informatica, chi insegna informatica questa cosa la capirà al volo, però insomma per chi viene da, altre, da altri approcci, da altri studi può essere disorientante, cioè perché associare il software all'opera letteraria e non ad altri tipi di opere precedentemente citate? Perché il software si sviluppa in, eh, in forma di linguaggio di programmazione e quindi... La, eh, la forma di creatività classica più simile allo sviluppo di software è proprio la scrittura di opere letterarie, di opere letterarie tecniche, no? cioè la letteratura non è solamente la letteratura narrativa o, o, o poetica, ma è anche la letteratura no, tecnico-scientifica, quindi scrivere software assomiglia molto a scrivere un manuale tecnico di istruzioni che vengono scritte in un linguaggio specifico, che capiscono solamente le persone che parlano quel linguaggio, che conoscono quel linguaggio, e poi viene, viene dato in pasto alla macchina, viene dato in pasto al, al, al computer in forma di codice, di codice macchina e non di codice sorgente. Però ecco, per, dal punto, da punto di vista della tutela del software, dobbiamo andare a vedere se il carattere creativo è nel codice, nel codice sorgente. Ehm, la, eh, Seconda norma della legge sul diritto d'autore, della stessa legge 733-41, non fa altro che precisare ulteriormente quell'elenco di opere che, sono già stati che è già stato fatto nel, nel primo articolo. E vedete che qua inizia, sono, lo, viene scomposto in dieci categorie, no? cioè l'articolo 1 definisce il campo d'azione e l'articolo 2 diciamo che fa un passo avanti e scompone definisce eh, questo campo d'azione scomponendolo in... 10 tipologie di opere, 10 tipologie che vedete scomposte, cioè spalmate in queste due slide perché 10 in una slide erano troppo, troppo fitte e eh, iniziamo, vedete, con, in particolare sono comprese, nella protezione, le opere letterarie drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se in forma orale e quindi siamo squisitamente nel tema di oggi, opere di, letterarie didattiche, di carattere didattico, no? anche quella che io sto tenendo è un'opera letteraria didattica, cioè questa mia lezione video, se viene sbobinata, se viene trascritta, diventa un'opera letteraria, diventa un piccolo tutorial, un piccolo eh, saggio manuale sul diritto d'autore online ad esempio, ok? Quindi è anche questa opera letteraria, anche se viene fornita in forma orale video. Ehm, le opere, le composizioni musicali o oh, con o senza parole le opere drammatico-musicali, le variazioni musicali costituenti di per sé eh, opera originale, quindi tutto ciò che attiene alla musica e anche alla musica drammatico-musicale, quindi l'opera, l'operetta e via dicendo, le opere coreografiche pantomimiche, delle quali si è fissata una traccia, le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione, delle arti figurative similari, compresa la scenografia, i disegni e le opere dell'architettura, le opere dell'arte cinematogra dell cinematografica, muta o sonora, e le opere fotografiche, quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia. La legge del 1941 si fermava al punto 7, cioè la fantasia del legislatore del 1941 poteva arrivare solo al punto 7, come giustamente potete anche voi intuire. No? Ehm, e negli anni 90, come vi ho già anticipato, sono state aggiunte nuove forme di creatività, i programmi per il laboratorio, software qua in alto, 8, e le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1 intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante i mezzi elettronici o in altro modo. Vabbè. Ci, da, ci ha dato una definizione un po' più legalese del, del concetto di, di, di banca dati. Guardate cosa dice anche qua in alto quando parla dei programmi per l'elaboratore, dice che restano esclusi eh, dalla tutela della presente legge, le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Ecco che torniamo al concetto di prima, cioè quello che rileva per la tutela del diritto d'autore è il ehm, codice sorgente, cioè il carattere creativo deve essere andato a, a ricercare, deve essere individuato nel codice sorgente. Non è tanto, ve lo dico un po' in termini più semplici, non è tanto co cosa fa un software ma, e neanche tanto come appare dal punto di vista dell'interfaccia grafica, ma come lo fa, cioè eh, ehm, il, il codice sorgente che ci sta sotto e che è strutturato secondo una sintassi, secondo un'organizzazione un delle varie funzioni particolare e quindi originale. Okay? Eh, e punto 10, l'ultimo, aggiunto negli anni 2000 addirittura, quindi il più recente, parla di opere del design industriale che, di, che presentano di per sé carattere creativo e valore artistico. Attenzione, annotazione non da poco, è l'unico caso in cui si parla di valore artistico, diffidate diffidate da tutti quei giuristi che quando vi parlano di diritto d'autore vi parlano di opere artistiche, fotografie artistiche, eh, testi artistici, perché non c'entra nulla con l'arte, il diritto d'autore non tutela l'arte, il diritto d'autore tutela la creatività, tranne, l'unico caso, le opere del design, cioè affinché un'opera di design sia tutelata anche con diritto d'autore e non con l'altra tutela prevista per il design che non vi spiego, deve avere anche quel valore artistico. In tutto il resto, non è necessario che ci sia un valore artistico, il software non ha valore artistico, un'opera, un manuale di, di, di matematica non ha valore artistico, cioè nonostante hanno un diritto d'autore pieno, perché quello che conta è la creatività, l'attività creativa, che può essere anche una creatività tecnica. Ehm, torno scusate indietro un attimo perché non avevo messo bene a fuoco, cioè di queste, visto che noi parliamo di materiali didattici, probabilmente sono... Le troviamo qui, quelle che vi interessano di più, abbiamo già detto, l'opera letteraria, cioè delle slide sono un'opera letteraria oltre che grafica, quindi una presentazione a slide è un incrocio tra il punto 1 e il punto 4 perché c'è dell'arte no, dell figurativa similare, cioè se c'è della grafica particolarmente elaborata e complessa allora eh, si arriva a, a, diciamo, a considerarla un'opera eh, grafica a tutti gli effetti. Ehm, opere fotografiche nel senso che chi sviluppa fotografie chi fa fotografie per i suoi materiali didattici o vedete fotografie classiche, quelle su pellicola eh, che non si usano mai più o quelle con un procedimento analogo quello che abbiamo oggi, cioè un procedimento digitale sono considerate opere fotografiche eh, come, il punto, come da punto 7 di questa norma e poi vedremo che c'è una piccola distinzione tra opere fotografiche creative e opere fotografiche non creative. Però ecco, lascio a voi capire, a seconda della materia di cui vi occupate, quale di questi 10 punti vi interessa. Credo buona parte di questi, cioè forse tolto eh, le banche dati e le opere... Mh, eh, coreografica cioè, o della cinematografia però anche lì cinematografia è un docente che realizza un bel video didattico eh, in cui c'è una sorta di regia c'è cioè tutta un'attività un, un, un di, di creativa dietro sta realizzando a tutti gli effetti un'opera videografica o cinematografica e ehm, giusto per sgombrare il campo diciamo cosa non tutela il diritto d'autore perché questa è una delle principali eh, fonti di leggenda metropolitana non tutela, vedete, le idee, l'ho messo in rosso, perché questa è la grande leggenda metropolitana, cioè dire che il diritto d'autore si occupa delle idee, non è così, perché il diritto d'autore si occupa di opere, cioè di come l'idea viene espressa in forma di opera. E vedete, la protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali. E questo ce lo dice l'articolo 9, numero 2 dei TRIPS, di un trattato internazionale eh, come dire, più o meno accettato dai principali, da quasi tutti i principali ordinamenti giuridici eh, che hanno una legislazione sul diritto d'autore, quindi questo credo che sia un principio abbastanza universale. No? Il diritto d'autore si occupa di opera, di forma espressiva dell'opera e non dell'idea che ci sta dietro, non del procedimento, non dei metodi di funzionamento e nemmeno i concetti matematici in quanto tali. Prima ho fatto il classico esempio del manuale di matematica. Ma gli autori di manuali di matematica hanno di, indubbiamente un copyright, un diritto d'autore sul loro manuale, perché c'è il concept, c'è l'organizzazione degli argomenti, ci sono le esercitazioni, ci sono gli esempi, c'è il testo, c'è la grafica, ci sono le, le, le immagini esplicative. Quello indubbiamente è diritto d'autore, ma non sui concetti matematici in quanto tali, cioè non è che il primo che ha fatto un manuale di algebra può vietare ad altri di sviluppare gli stessi concetti in altri manuali spiegandoli in modo diverso, capite il concetto? E, e idem, non, questo non vale, cioè la, la tutela del diritto d'autore non copre nemmeno eh, le semplici informazioni, cioè il fatto che tizio sia nato nel 1848 non è un'informazione che può essere utilizzata da un unico soggetto solo perché è stato il primo a scoprire la data di nascita di questo tizio, la, la, idem appunto i, i singoli dati, le, le, le scoperte, le scoperte non sono Creative perché sono scoperta, cioè sono il trovare qualcosa che la natura o la storia ci ha fornito, semplicemente emerge successivamente, quindi sembra una cosa nuova, ma è nuova l'informazione, la scoperta in sé, è nuovo il che ne so, testo o il video che io realizzo per documentare questa scoperta ma la scoperta in sé non può essere tenuta sotto chiave se non attraverso un meccanismo diverso, che è quello del segreto, del, dei, dei non disclosure agreement, degli accordi di non divulgazione. Idem per i fatti storici, ok? Quindi direi che abbiamo chiuso il cerchio di cosa si occupa il diritto d'autore e cosa non, di cosa non si occupa il diritto d'autore. Adesso facciamo un passo avanti, su un tema che ho volutamente lasciato in sospeso, cioè ho fatto la domanda ma non ho dato la risposta, perché questa è la, forse la principale leggenda metropolitana, insieme a quella del, del copyright che tutela, che tutela le idee, ovvero come si acquisisce il diritto d'autore sulle proprie creazioni. Cioè uno degli autori delle dieci cose che abbiamo visto prima, e quindi voi, cioè voi che create i vostri materiali, i didattici, i vostri video, le vostre infografiche, le vostre slide, come diventate titolari dei diritti sulle vostre creazioni originali. Vi lascio 10 secondi per pensarci e per dare una risposta, ma datela davvero, eh? cioè fate lo sforzo di dire ok cioè se fossimo in una eh, lezione sincrona vi chiederei di scrivermela in chat ma qua non possiamo, quindi provate a pensarci cosa dovete fare per avere il diritto d'autore sulle vostre creazioni Okay, un po' di suspense, nella maggior parte dei casi mi risponde, la platea quando faccio questi corsi dal vivo, mi risponde, eh, devo registrare l'opera presso, non lo so, devo registrarla alla CIA e mi dicono quasi sempre i musicisti, oppure devo, eh, devo depositarla presso, oppure devo farmi una raccomandata con ricevuta di ritorno che, che certifica... Eh, attenzione che io ho fatto una domanda invece diversa avevo chiesto come si acquisisce il diritto d'autore, la risposta è questa si acquisisce se, diciamo per mezzo di una sorta di automatismo l'articolo la 6 della legge ci dice che il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale quest'ultima frase forse è quasi superflua perché quello che ci interessa è: è costituito dalla creazione dell'opera cioè la semplice creazione ovviamente se c'è quel requisito del carattere creativo che abbiamo citato prima, fa scattare la tutela. Il diritto d'autore viene riconosciuto come diritto naturale dell'autore, automaticamente con la creazione l'autore ha in mano tutti i diritti che la legge normalmente prevede per un autore, per la tutela del diritto d'autore. Chiaro questo passaggio, quindi non è vero che devo fare qualcosa, qualche formalità, qualche procedimento, passaggio burocratico per avere il diritto d'autore. L'inganno era nella domanda, se, se foste stati attenti, aveste, appunto avreste visto che io chiedevo come si acquisisce il diritto, non come si dimostra il diritto, non come si dimostra la titolarità del diritto, capisco perché chi non ha una forma giuridica, giuridica sia facile confondersi, no? però per noi giuristi il piano sostanziale dell'acquisire un diritto è ben distinto dal piano della prova, del probatorio, del dimostrare questo diritto, l'acquisizione e la titolarità di questo diritto. E infatti, come vedete, la domanda è un'altra, quella a cui probabilmente avete risposto. Cioè, come si dimostra la paternità delle proprie opere. E, e qui, come vedete, non ho una norma giuridica da proiettarvi. Non ho messo una, eh, una, una, un articolo della legge sul diritto d'autore, perché non, non c'è. La legge non ha previsto un unico modo. L'ha lasciato al buonsenso, l'ha lasciato alla, a, a, alla logica anche, cioè il fatto che in una eventuale discussione, di dietriva anche giudiziale, tra due autori che sostengono di essere entrambi autori della stessa opera, chi è che vincerà? Vince colui che ha una prova temporalmente eh, anteriore, no? cioè dal punto di vista temporale, anteriore a quella di tutti gli altri, di chiunque altro. E quindi la paternità si dimostra implicitamente e indirettamente attraverso la prova di anteriorità. Io ho una copia datata prima di quella di, di, di, di Tizio e quindi sono io il titolare del, del, del diritto. Arriva Caio che dimostra di avere una copia anteriore, ulteriormente eh, datata con una data ancora più eh, eh, antica e precedente della mia e quindi probabilmente era lui l'autore io stesso ho. Eh, ho copiato, ok? Quindi non c'è una, una norma, vedete questa slide, vabbè, le, mie, le mie capacità grafiche sono, sono quelle che sono, quindi ho semplicemente messo un calendario lì, una, una icona che rappresenta un calendario e il concetto di data certa, nel senso che possibilmente questa data deve essere dimostrabile in modo abbastanza certo, cioè è chiaro che, ehm, insomma noi siamo italiani, il concetto di data certa è molto legato al diritto processuale, al diritto amministrativo e via dicendo. Data certa vuol dire una data che nessun giudice potrebbe contestare se non dietro querela di falso. In tutti gli altri casi non è che la data, eh, cioè datare un'opera eh, non è possibile attraverso altri mezzi, ci sono anche cause in cui l'esistenza di un'opera è stata provata con dei testimoni, il discorso è che la, la data certa nel diritto italiano è appunto certa a priori e quindi ci toglie il dubbio, ci, ci sgombra il campo da dubbi, da, da problemi poi nella, nella prova, nella dimostrazione, ma sono quello che volevo sottolineare. Questi sono problemi che emergono solo nell'evenienza nelle, nell in cui nasca una diatriba giudiziale, una lite tra due soggetti, ma non è che fa nascere o non fa nascere il diritto. Il diritto è nato lo stesso, è nato prima, comunque, anche senza questa prova di anteriorità. Tra l'altro, eh, con l'avvento del digitale, questa prova di anteriorità si può attribuire in modo abbastanza semplice. Allora, una volta davvero si usava la raccomandata, autospedirsi la raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure fare il timbro postale su un plico e via dicendo, andare dal notaio che ci dà un. Che ci mette lui un sigillo, cioè sono situazioni che appartengono al mondo predigitale. Ieri ho assistito a, a un convegno sul diritto d'autore in cui c'era un collega avvocato non di 95 anni ma di qualche anno più di me, cinquantenne, che ancora raccontava sta storia, insomma siamo usciti dal 1800 per fortuna e quindi adesso ne possiamo dare una data certa alle nostre opere in tanti modi anche senza. passando da, quindi da, da un procedimento digitale e qua ce ne sono alcuni, no? nel senso il concetto è quello di metadatare un file, una, inserire nel file delle informazioni nascoste, metadati, eh, che, eh, che contengono una marcatura temporale, cioè che, che rendono quel file eh, facilmente collegabile ad un, ad, un momento, ad un momento specifico, ad una data specifica, addirittura ad un'ora specifica. Se conoscete strumenti come la firma digitale, la posta elettronica certificata, fanno esattamente quel, quel lavoro lì, cioè servono per eh, marcare e firmare in alcuni casi, marcare o inviare con prova di ricevimento eh, dei documenti digitali. No, la PEC non fa altro che ricreare lo stesso effetto della raccomandata con ricevuta di ritorno sotto forma però di eh, posta elettronica. Quelli che vedete un po' a destra della slide invece sono... Eh, sistemi che sfruttano sempre il concetto della firma digitale o addirittura alcuni adesso della cosiddetta blockchain, però online cioè voi mh, caricate su queste piattaforme, sono dei siti che uh, con un abbonamento non così costoso ci permettono di caricare tot file e di averne poi eh, riceverne una copia metadatata e marcata temporalmente e quindi quella diventa una prova che noi nell'eventualità, sottolineo, nell'eventualità in cui qualcuno faccia, faccia il furbo quindi, e, e voglia spacciare la, sua, la mia opera per sua, io posso sfoderare e dire no, attenzione che io ho una prova con data certa però ri, ri, ribadisco non è da qui che parte il diritto d'autore, il diritto d'autore ce l'avete lo stesso anche senza passare da questi giri Pensate anche a tutti quei casi in cui ce l'avete lo stesso, perché la data certa c'è già. Pensate al classico esempio che io faccio è la tesi di laurea, no? La tesi di laurea viene caricata sugli archivi pubblici dell'università. Nel vecchio mondo, quando mi sono laureato io, si andava a depositare una copia della tesi in segreteria studenti e il funzionario della segreteria studenti la protocollava, cioè le metteva un timbro con una data. Quella roba lì è una data certa, quindi una tesi di laurea che viene inserita in un archivio di un'università una tesi di dottorato, una tesi di, di, di postdoc, di ricerca vi dicendo, che vengono archiviate secondo criteri diciamo di pubblicità danno data certa e quindi a volte la data certa ce l'avete lo stesso, ce l'avete già perché è connaturata un po' il tipo di documento che state creando, quindi vi invito a non ossessionarvi troppo con questo, con questo tema e eh, a valutarlo in modo elastico, cioè io ad esempio ho un blog pubblico circa un post alla settimana, non è che tutte le settimane per ogni singolo post mi faccio la marcatura temporale perché non ne uscirei vivo, no? quindi lascio ad esempio che sia la stessa data del blog a fare fede, non è una data particolarmente solida perché può essere facilmente modificata a manomessa però in mancanza d'altro faccio affidamento su quella, okay? però questo per dire di non ossessionarsi troppo con con questo aspetto. Vado avanti, di chi sono originariamente i diritti d'autore, la regola generale nel nostro ordinamento, visto che noi parliamo di diritto d'autore non di copyright, perché copyright è l'addizione che eh, appartiene al mondo anglosassone e angloamericano, noi abbiamo l'ordinamento di diritto d'autore, cioè l'autore è il fulcro da cui parte tutto, quindi la regola generale è sempre che il diritto d'autore nasce in capo alla persona fisica, all'essere umano che ha creato concretamente l'opera che quindi ha avuto quella famosa idea creativa, ma non solo l'idea, ma che, che ha poi si è preso la briga di estrinsecare questa idea in una delle dieci forme che abbiamo visto prima. Però ci sono alcune eccezioni a questa regola generale, che sono quella del software, banche dati e opere di design. Cioè queste nuove forme di creatività molto legate al, al, alla tecnologia, il legislatore pensa che eh, tendenzialmente vengano creata in un'ottica di eh, progetto aziendale, no? di progetto imprenditoriale eh, e quindi colui che sviluppa software come lavoratore dipendente di una software house deve sapere fin dall'inizio che il copyright. Viene, cioè quindi i diritti di utilizzazione economica vengono assorbiti automaticamente dal datore di lavoro. Attenzione che si deve, deve essere innanzitutto un vero rapporto di dipendenza e non di semplice collaborazione esterna da professionista o da finta partita IVA o da... Eh, o da freelance e salvo patto contrario, nel senso che comunque le parti, cioè il datore di lavoro e il dipendente, possono concordare anche diversamente. Eh, chiudo, nel senso che questa parte qua mi sembra sia chiara, quindi avete capito come, come si acquisiscono i diritti, come si dimostra la, la titolarità dei diritti e chi è di preciso il soggetto che acquisisce questi diritti. Poi è chiaro che, rimango su questa slide ancora un secondo, cioè, normalmente questi diritti poi vengono ceduti. Cioè per farli fruttare, per avere una monetizzazione, una remunerazione economica, l'autore che è il primo eh, titolare li cede a fronte di un pagamento a una casa editrice, a una casa di produzione, a una software house, se ha sviluppato lui un'autonomia del software e via dicendo. Quindi poi ci può essere un altro titolare dei diritti, ma in origine quello originario è quasi sempre, tranne quelle tre eccezioni, l'autore, l'essere umano o gli esseri umani, perché a volte le opere si fanno in un gruppo di persone insieme, che hanno creato l'opera. E quindi arriviamo a questa situazione, questa è una slide che io amo molto e, e che utilizzo sostanzialmente come mappa orientativa di tutti i miei corsi, i miei interventi. Vedete? Il copyright, io lo, lo definisco in questa slide, un sistema di closed by default, cioè è un chiuso per definizione. E questo perché? Perché è, questo è, il, diciamo, l'effetto principale di quell'automatismo che abbiamo visto prima nell'articolo 6 della legge sul diritto d'autore. No. Se, se tutto viene tutelato automaticamente con la semplice creazione dell'opera, è chiaro che tutto ciò che io trovo in rete, che io trovo in giro, in una biblioteca, in un archivio, su un cd, su un dvd, è tutelato da, da qualcosa. Cioè nel senso che se non l'ho fatto io, l'ha fatto qualcun altro, e quindi questo qualcun altro tendenzialmente avrà un copyright. Poi possiamo discutere di alcune situazioni di eccezione che adesso vi faccio vedere, anzi che nel prossimo intervento vi farò vedere, che consentono una, alcune, in alcuni casi il libero utilizzo, ma sono eccezioni, la regola è che tutto è sotto copyright automaticamente. Poi, per fortuna, il copyright non è eterno, nel senso che il diritto d'autore a un certo punto in tutti gli ordinamenti eh, che hanno una normativa sul diritto d'autore, prevede una scadenza, cioè la legge dice sei, che lascio sostanzialmente all'autore e ai suoi aventi causa un periodo di tempo per sfruttare questo diritto, ma a un certo punto questo diritto finisce, scade. Quando scade questo diritto l'opera si dice che diventa di pubblico dominio, diventa libera, utilizzabile da tutti, cioè se noi adesso vogliamo utilizzare, citare un brano di eh, Carducci, non dobbiamo più chiedere agli eredi di Carducci o alla casa editrice di Carducci un diritto, una licenza e quindi versargli un diritto perché Carducci è caduto in pubblico dominio, no? okay. Sono passati più di 70 anni dalla sua morte. La regola è tendenzialmente quella dei 70 anni dalla morte dell'autore. Poi ci sono alcuni ordinamenti che stanno spingendo per allungare portare a 90-95 anni. Principalmente quello americano, che insomma, sta sempre, va sempre nella direzione della, della una maggiore tutela del copyright però ecco, questo per dire che ad un certo punto l'opera diventa di pubblico dominio, quindi anche lì per chi fa attività didattica, ne parleremo meglio nell'altro nella, nell nell intervento, si possono utilizzare eh, tutte le opere che sono cadute nel pubblico dominio e che quindi appartengono al, al, all'umanità, diventano un bene culturale comune dell'umanità. Ehm, Giusto, un, anche qua, un passo avanti, un, un, un ulteriore focus, abbiamo parlato di diritto d'autore al singolare, come un unico diritto, ma in realtà sono tanti diritti, cioè è un, si dice che è un fascio di diritti, cioè è un insieme di diritti, perché quindi va scomposto in tutta questa roba che adesso vi mostro in una slide un po' fitta, però abbiate pazienza, eh, è così, perché in effetti questi sono tutti i diritti che la legge 633, la legge 6, eh, del, sul diritto d'autore italiana, eh, considera e lo schema è abbastanza esplicativo perché questa sua ramificazione ci fa capire come sono organizzati e suddivisi questi diritti prima vedete la principale distinzione è quella lì in alto che trovate cioè diritti che attengono alla persona cioè diritti tipo personale e diritti invece che hanno una valenza patrimoniale ovvero diritti che tutelano l'autore sul piano morale reputazionale, adesso vi li spiego meglio, e invece i diritti, quelli con cui abbiamo forse più confidenza, con cui l'autore si cerca di remunerarsi grazie alla sua creatività, cioè quelli che eh, permettono all'autore diciamo, di eh, fare la spesa, pagare il mutuo e, e, e arricchirsi grazie alle sue opere. Eh, e vedete che quelli di tipo patrimoniale sono a loro volta suddivisi in altri diritti non riusciamo ad arrivare a questo livello di dettaglio vi invito poi ovviamente a vedere le altre mie lezioni eh, che trovate online in cui faccio proprio tutta la carrellata dei vari diritti e li spiego meglio però ecco guardate quelli i diritti morali sono diritti inalienabili e inestinguibili strettamente legati sono qui eh, alla personalità creativa dell'autore eh, vuol dire che sono appunto cosiddetti diritti morali e non possono essere separati dalla persona, vedete sono inalienabili e inestinguibili, cioè l'autore non se ne può liberare, anche volendo non può cedere per contratto questi diritti, perché il nostro è un diritto d'autore, un diritto in cui appunto la figura dell'essere umano creativo è messa al centro e questi dobbiamo sempre considerarli, il principale è quello dell'essere essere riconosciuto come autore, essere rivendicare la paternità della pro delle proprie opere, quello è un diritto che l'autore mantiene sempre e quindi vi invito a eh, tenere in considerazione, cioè coloro che utilizzano le vostre opere e i vostri materiali senza citarvi stanno violando esattamente quel diritto lì, il diritto articolo 20 del, del, della legge sul diritto d'autore e anche coloro che utilizzano i vostri materiali e li modificano, li, li, li, li, li snaturano possiamo dire in un modo tale che sia lesivo della vostra reputazione, cioè fare modifiche all'opera può essere concesso o sulla base di una libera utilizzazione, di un'eccezione del diritto d'autore, o perché l'autore ha concesso il diritto di fare modifiche, ma queste modifiche non devono mai eccedere l'aspetto reputazionale morale, cioè l'opera non deve essere mutilata, rovinata in modo tale che eh, l'autore si senta violato appunto su un, su un piano eh, più che altro morale e reputazionale. Dall'altra parte vedete i diritti tipo patrimoniale come vi ho detto sono divisi in questi quattro sottoinsiemi. lasciamo da parte i due a destra lì perché non abbiamo tempo, mi concentro sulle due colonne principali, cioè i diritti esclusivi di utilizzazione economica e i diritti connessi. Qual è la differenza? La differenza è che i primi i diritti esclusivi di utilizzazione economica appartengono agli autori, alle persone che creano le opere, i diritti connessi appartengono ad altri soggetti che fanno attività connesse appunto a quelle degli autori per capirci di cosa parliamo, allora l'autore è colui che scrive un brano musicale, titolare del diritto connesso è il produttore discografico che registra, che, che si occupa della registrazione dell'opera, ok? Quindi uno è autore, titolare dei diritti d'autore, l'altro è produttore, quindi titolare di diritti connessi. Eh, altro esempio, ehm, il, ecco, i diritti di, di, di, di, di, degli artisti interpreti ed esecutori, un autore di teatro che scrive una sceneggiatura teatrale è autore dell'opera, ma gli attori che poi la mettono in scena sono titolari di diritto connesso, perché loro rappresentano un'opera scritta da altri. Ok? Eh, e quindi quando quando prendiamo in mano opere eh, dobbiamo ricordarci che ci sono i diritti questi, di queste due schiere di soggetti, eh, okay? quindi non basta che l'opera sia libera dal punto di vista del diritto d'autore, non basta che l'autore sia morto di più di 70 anni perché se io utilizzo un'opera incisa su un supporto musicale, ad esempio, devo ricordarmi che c'è anche il diritto del produttore e anche il diritto del, de, degli esecutori. Okay? Ehm, questi, de, questi, Mentre quelli morali abbiamo detto che sono inestinguibili, quindi non scadono mai, perché sono legati alla sfera reputazionale morale, questi invece sono quelli che scadono, che dopo 70 anni dalla morte dell'autore diventano eh, fanno diventare l'opera in pubblico dominio. Questi anche loro hanno una scadenza che è tendenzialmente di o 50 o 70 anni dalla data di incisione però, cioè non dalla morte dell'autore, dalla morte del titolare, ma dalla data in cui l'opera è stata o incisa o registrata o rappresentata. Okay? Eh, ripeto su queste, su queste colonne ci sarebbero da dire probabilmente un'ora di da fare un'ora di lezione ciascuna per fare degli esempi specifici però mh, guardate più o meno ecco, chi realizza opere di carattere didattico probabilmente è più in questo in quest'ambito no, quest qua cioè diventa titolare di tutti questi diritti di pubblicazione, riproduzione, trascrizione eh, comunicazione al pubblico traduzione, modifica, e via dicendo automaticamente ok? Però se io realizzo anche ad esempio dei video dove ci sono dei, delle persone che recitano, che, che pre prestano la loro immagine, allora devo ricordarmi che in quei video ci sono anche dei diritti connessi, che anche lì nascono automaticamente come nel, nel caso del diritto d'autore. Eh, un focus sulle fotografie, perché immagino che parte della creatività didattica sia nella realizzazione di fotografie originali, fotografie, attenzione non grafiche, fotografie. E noi abbiamo questa distinzione che è in effetti un po' complessa. Perché distingue tra opera fotografica, che è la fotografia che ha carattere creativo, attenzione non fotografia artistica, fotografia con carattere creativo, che è eh, diversa dalla semplice fotografia senza carattere creativo e quindi diciamo di mera documentazione, qui la slide è venuta un po' nascosta però ci dice che sostanzialmente la differenza qual è, l'opera fotografica è tutelata da un pieno diritto d'autore, quindi coperta sia da diritti morali con e con una durata di, tu di tutela di 70 anni dalla morte del fotografo, l'opera, eh, scusate, la fotografia semplice, non ha carattere creativo, sono fotografie di mera documentazione, dopo vi do la definizione, e quindi è coperta da un semplice diritto connesso, non è coperta da diritti morali e la, sua, la durata di questo diritto connesso è di semplici vent'anni, lo dico qua, vent'anni dallo scatto, che è diverso da vent'anni dalla morte, ok? E quindi questa è una bella complicazione, perché dobbiamo ogni volta chiederci se la fotografia che abbiamo scattato è foto, ha un carattere creativo o è una semplice fotografia. Come si fa? E eh, innanzitutto vabbè, vi faccio vedere, questo è tratto dal commentario di Bertazzi, che è uno dei principali riferimenti su, su questa materia, e dice che la creatività non va individuata, vedete, viene individuata nell'originalità dell'inquadratura, nell'impostazione dell'immagine, nella capacità di evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà raffigurata e quindi in generale nell'impronta personale dell'autore. Questa è la creatività, cioè il fatto che l'autore attraverso la fotografia abbia trasmesso il suo modo di vedere, ok? E non c'entra, vedete, non è una questione di perizia tecnica o esperienza, cioè non è che un, semplicemente perché un fotografo è più bravo, è più noto, è più importante, allora tutte le foto che lui scatta sono di carattere creativo, cioè eh, Oliviero Toscani se fa una foto da Instagram, cioè il piatto di pasta che sta mangiando al ristorante per metterla sui suoi canali social, non è che è solo perché l'ha fatta lui automaticamente lo fa, fa elevare questa foto a, a, a foto di carattere creativo, Chiaro. Ehm, al contrario un ragazzino che partecipa a un concorso, per, non so, concorso fotografico della parrocchia o del, del proprio comune, anche se la qualità della foto è magari bassa dal punto di vista tecnico, però se riesce a, a creare una foto suggestiva da, anche per, per il messaggio che, che la foto contiene, quello è considerato un'opera un eh, creativa eh, in senso pieno e quindi tutelata dal diritto d'autore. Quindi cominciamo a capire come funziona il discorso del creativo non creativo. Anche le fotografie non creative, infatti, vedete, dice, dice Ubertazzi, eh, possono rivelare elevata professionalità nell'inquadratura e nella capacità di cogliere in maniera efficace il soggetto fotografato, senza tuttavia, sorgere ad originale interpretazione personale. Ok, quindi quello che conta è l'individuazione, la, la ricerca di questa interpretazione personale della realtà nella fotografia. La definizione quindi è questa, vedete, l'articolo 87 ci dice che sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone, di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale ottenute col processo fotografico, con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. E queste sono le cosiddette fotografie semplici, quelle tutelate con un diritto minore rispetto al diritto d'autore pieno, Ok? E ci dice poi che non sono compresse le fotografie di scritti, documenti, carte d'affari, oggetti materiali e disegni tecnici e, e prodotti simili. Okay. E, e, perché? Perché appunto queste sono fotografie di mera riproduzione, cioè la fotografia di uno scritto o di un documento è una fotocopia, non è una fotografia. Non so se, se cogliete il passaggio, però non è, anche se viene fatta con una macchina fotografica, però è una riproduzione statica fotostatica di un documento, quindi assomiglia di più a una fotocopia, quindi non c'è neanche quel livello minimo, non di, neanche di creatività, ma neanche di documentazione, è una semplice riproduzione. Eh, vado avanti e quando passiamo online, visto che il titolo di oggi, è di questo, di questo seminario è ora che finisce con ora che è tutto online, eh, vuol dire che quando io diffondo, quindi abbiamo capito finora come funzionano i diritti, come acquisisco i diritti, quali sono i diritti, possiamo ovviamente ad a un livello di dettaglio maggiore, però mi sembra che abbiamo dato una panoramica completa, però quando tutto è online vuol dire che noi ci dobbiamo affacciare alla rete e quando ci affacciamo alla rete possiamo fare due cose, o creare noi, prenderci un server, eh, aprire, la, mettere in piedi l'infrastruttura, avere un sito con il nostro dominio che noi diciamo dominiamo e di cui abbiamo il pieno controllo e quindi ci affacciamo sulla rete in quel modo, ma se ci occupiamo, ci serviamo di una piattaforma che ha creato qualcun altro, dove noi semplicemente ci loghiamo, ci iscriviamo per poter pubblicare i nostri contenuti e allora, attenzione, qua si sovrappone un ulteriore strato di regole, che è quello delle regole diciamo, interne della piattaforma. Quindi quando le opere vengono diffuse attraverso piattaforme web, oltre alle norme di legge, dobbiamo tenere in considerazione un ulteriore strato di regole, cioè quello interno alla piattaforma, rappresentato dai cosiddetti termini d'uso, i termini di servizio. E in ottica di tutela vi segnalo il meccanismo del cosiddetto notice and take down come dicono gli americani cioè se noi troviamo su una di queste piattaforme un contenuto che è nostro e che non dovrebbe essere lì, cioè troviamo una nostra video lezione su youtube no? o una un nostra eh, presentazione slide su, eh, su facebook eh, eh, scansionata e quindi messa come fotografie come album fotografico su facebook se quella roba lì è nostra e non deve essere lì eh, Scusa, ho, ho notato un refuso bruttissimo. Io sono molto clamarnazzi perché qua prima erano un'altra un categoria di regole, poi ho fatto un altro strato <ride> ed, è, ed è partito. La, è rimasto l'apostrofo. Mea culpa, mi frusto. Scusate, e, e, e quindi vedete. il Meccanismo cosiddetto notice and take down. Eh, è un meccanismo per cui notifico la violazione e chiedo il takedown, chiedo che venga rimosso, che venga tolto il contenuto. Eh, si fa, nel senso che è a volte la soluzione più, più, più immediata, cioè io trovo questo contenuto e invece di partire con eh, diciamo, le conseguenze legali classiche, cioè andare da un avvocato, mandare lettere lettere di diffida, che sono i classici strumenti di tutela del diritto d'autore, eh, mi rivolgo alla piattaforma, cioè segnalo alla piattaforma che c'è una violazione, la piattaforma fa una verifica che a volte è, perdonatemi, un po', un po sommaria e a volte automatizzata, quindi, quindi è, è, è fatta con un algoritmo, cioè non c'è sempre un essere umano dietro che controlla, ok? E quindi... Ehm, e quindi insomma sono non precisissime queste decisioni, poi è possibile fare una sorta di ricorso chiedere che venga riesaminata perché a volte appunto c'è chi ne approfitta c'è chi cerca di danneggiare gli account di qualche concorrente semplicemente segnalando che ci sono violazioni di diritto d'autore che magari non ci sono però se invece la violazione c'è e voi la notate potete appunto chiedere che il signor Youtube, il signor Facebook, il signor Twitter intervengano prima che si arrivi a conseguenze più fastidiose dal punto di vista legale. In mancanza si può comunque, come vi ho detto, sempre procedere con una tutela più classica, cioè segnalare la cosa, perché se siamo su un piano di eh, violazione del diritto d'autore civile, cioè se vogliamo ottenere un risarcimento del danno e chiedere la, la rimozione, normalmente si passa attraverso eh, il tipico giro no, del, del diritto civile, cioè rivolgersi a un avvocato il quale... Il quale vi assiste e manda lettere di diffida oppure in mancanza di risposta chiede al giudice un provvedimento inibitorio e un successivo risarcimento del danno ok mi auguro che eh, appunto non si debba arrivare a tanto e che si riesca a risolvere la questione semplicemente chiedendo la rimozione ovviamente la ri sfruttando il notice and take down delle piattaforme non, arriva un, non ci arriva un risarcimento del danno è, è un semplice take down è un semplice Rimuovo il contenuto perché mi è segnalato una, una, una, una violazione. Se ci fate caso, in, tutti, in tutte le piattaforme dove c'è un contenuto creativo c'è sempre il tastino segnala e segnala serve proprio, se voi lo, lo cliccate, serve proprio per eh, aprire una, una contestazione, e ci sono una serie di opzioni che... Ehm, che prevedono appunto non so, che il contenuto magari è pornografico, che il contenuto è violento eh? e tra le varie c'è anche che il contenuto è in violazione del diritto d'autore, del mio diritto d'autore, del mio copyright. Si apre la schermata, voi spiegate brevemente perché sostenete che quel contenuto sia vostro e che quindi non debba essere lì e poi dall'altra parte dovrebbe esserci un omino oppure un software che eh, prende in esame questa segnalazione. Eh, basta nel senso che ripeto si poteva andare molto più nel dettaglio però abbiamo esaurito il nostro tempo eh, vi ringrazio per l'attenzione confido che vogliate poi rimanere in contatto con me sui canali social che prima vi ho segnalato come potete vedere questa presentazione sia il video che nella versione slide è rilasciata con eh, licenza Creative Commons Attribution Share Sharealike che è una delle licenze Creative Commons più libere. quindi ne potete fare sostanzialmente eh, quello che volete a condizione che eh, mi citiate sempre come fonte attribution e che se fate opere derivate di questo mio video, di queste mie slide, cioè se le modificate per farne qualcos'altro, manteniate questa stessa licenza anche sulle opere derivate. Così vi ho dato un'anticipazione del senso delle licenze Creative Commons. Grazie a tutti e ci vediamo per il secondo approfondimento.